Benvenuti, buonasera, sono Sensei Maurizio Poli, benvenuti nel nostro dojo, nel nostro tempio. Ci siamo ancora, siamo ancora qui, le palestre potranno riaprire, ne parleremo durante la trasmissione, ma apriamo subito con la frase di apertura che vi accoglie come da tradizione. I ricordi e i pensieri invecchiano proprio come le persone, ma ci sono pensieri che non invecchiano mai. Ricordi, che non sbiadiscono. Murakami Uraki, benvenuti a Come la Luna nel Pozzo. Ma come mai, come questa sera, non sono da solo? Buonasera maestri. Buonasera, no, siamo, in tanti. Buonasera, siamo in tanti. Buonasera, buonasera, buonasera. Abbiamo anche il collegamento che la regia sta, sta, certo, sta però, stabilizzando. Dottoressa certo. Scarpini. Però maestra, non possiamo proseguire la trasmissione? No, prima stop. Stop. Prego. Ecco, apriamo con come la luna nel pozzo l'occhio la vede ma la mano non l'afferra ed è... allora possiamo presentare la cosa? no, volevo far presente a tutti che ho speso dei soldi per la cartellina così non ho, non ho la, la, la, la, la, la palestra rimborsa, ah no niente, la palestra sì, è chiusa si, sì, se facciamo, fa, ce la facciamo va bene presentiamo maestra? Ma certo, presentiamo oh, ho piacere sì. avere con noi il dottore posso dire che è il dottore? Sì. dottore. Trianale sì. cioè, <ride> era... vale, vale. Sto, sto per camminando dottore. sui vetri, su, <ride> il eh? dottore. Bro Mattia Broli. Mattia broli benvenuto. Mattia Broli. Grazie mille, grazie mille a tutti. Avevamo bisogno di una gioventù, di una sferzata di gioventù. Finalmente, sì. sì, no. perché in mezzo a sì, questo vecchiume. sguazza su queste cose. Però sì. volevo fare il complimento alla nostra Presidente come coordinatore devo sempre così esatto, esatto bellissima questa sua chioma fulva da tigre della Malesia <ride> bellissima <ride> maestra bellissima. e dovremmo avere il collegamento da Perugia la, la, la dottoressa non ancora aspettiamo questo bel ragazzo però devo fare dei ringraziamenti perché è qua, sì, questo vabbè, bellissimo ragazzo, grazie. perché mi hanno detto maestra, eh, guarda che è una bella presenza, dico allora non lo, voglio, non lo voglio, non lo voglio, e invece devo ringraziare perché questo dottore qui che si occupa proprio del cibo perché questa puntata è ah, spettacolo, bene, cibo bene. e mente, psicologia, menta. cibo e mente per chi fa arti marziali e in genere sport, sì. giusto Mattia? Sì, sì, giusto. Devo ringraziare donne maestra, solo eh, donne. Ormai, ormai. Circondata da donne. Circondata da donne che però si danno da fare tantissimo. Devo ringraziare la dottoressa Silvia Frola, commercialista, che è neomamma, la mamma di Nicole, che anche lei si è andata da fare di qui e di là, eh? e la dottoressa Elena Nodi, Lodi, neomamma. Lei. che si chiama Antonio Alfredo che è la moglie del dottor Quaglia che saluto così perché il dottor Quaglia l'ha salutato così che si sono date da fare perché lui apparisse qua su questa bellissima grazie, grazie, notte grazie, grazie. grazie a tutti per l'opportunità complimenti per l'investimento nella cartelletta <ride> Beh, sulla fa, professionalità fa un certo, eh, fa un certo cambiate da così eh. a così la trasmissione volevamo parlare di cibo perché il cibo e l'energia del corpo, l'energia della mente e volevamo parlare anche di psicologia e cibo, questo è il binomio perché maestro quando parliamo delle arti marziali abbiamo sempre questo cerchio, noi facciamo sempre questo cerchio e il cerchio fa parte anche dell'energia vitale che viene dal, dal nutrimento dei prodotti della terra, dell'uomo e quindi vogliamo anche così, parlare di persone che frequentano la palestra maestra. Certo, ma lo volevo anche se è possibile fare una domanda maestro. al dottore qui presente, Vai. perché ieri abbiamo tenuto il primo stage all'aperto, all in presenza, ma all'aperto, con distanza e quant'altro. Dove eravate maestro? Abbiamo, uh, a Pavia, abbiamo fatto Cernobio, boh, non mi ricordo il paese. Abbiamo avuto 3-4 ore di stage e 8 ore di tavola dici, dottore, che buon dolore, <ride> abbiamo fatto si... 7.000 antipasti ora ti insegno la sopravvivenza nelle arti marziani. non si contraddice mai caposcuolo. No, infatti Anche stavo dicendo in che è sul lago sul naviglio <ride> no, infatti infatti sul lago. Lago. stavo dicendo che per ma lui voleva, ma il nostro caposcuolo ha detto casteggio hai sentito casteggio. che casteggio. Ha, casteggio. De... ha detto casteggio tutti avete sentito che ha detto casteggio sì perché in giapponese Castello, casteggio si è si è si è <ride> giusto per non contraddire stavo <ride> dicendo che in alcuni sport si utilizza proprio la pratica del l'allenamento e la nutrizione per riuscire a, a gestire determinati quantitativi di cibo durante lo sforzo, quindi grande immagino sia stato grande. fatto per quello le 8 ore. Ci ma dopo aver fatto gli antipasti a chiaramente i due primi due secondi, vino, dolce <ride> e anche vino, la massa, caffè, è normale non aver fame e poi la sera? Uh, <ride> <ride> ma Ci chiedevamo. Strategie prevedono anche il... Eh, Accennavamo prima, no? Il digiuno intermittente è ah, okay. anche il mangiare tutto <ride> in un pasto e dopo la carne molti, si... disonna, perché poi stamattina mi sono pesata. Non dispettite di questa cosa, però. Allora, per farci tranquilli io dico sempre che un chilo di grasso corporeo equivale a circa 7500 calorie. Quindi finché non si eccede di 7500 calorie... Possiamo stare tranquilli che anche se sulla bilancia vediamo un chilo in più smaltino, non è grasso perché può essere un discorso di ritenzione liquidi, idrica. Ritenzione, risica, qualcosina magari c'è, ci può stare, ma comunque poca roba. Salutiamo la dottoressa, vediamo se è in collegamento, la regia mi ha detto ok. Allora ciao dottoressa, ciao. ciao. Buonasera. Buonasera. Mm. Bentrovati. Ciao, come stai? Bene, grazie. Voi? Tutto bene, sì, tutto bene. bene, bene. Siamo contenti di averla qua perché anche lei, neo mamma, due bambini che devono leggermi esattamente, la Ginevra... Beh, è... neo mamma, sono grandicelli, poi mi si... <ride> neo mamma ha detto tutto, neo mamma, fammi dire tutto il discorso, <ride> neo, neo mamma. mamma hanno vent'anni. Vent'anni, hanno vent'anni e escono già... <ride> Vabbè, è un modo gentile per ridurre l'età via. Eh. Esatto, la Ginevra è... <ride> e i Giovanni che salutiamo, anche loro che si seguono, sì, sì. Anche i bambini è importante perché l'alimentazione dei bambini... Eh, sì. Vediamo, maestro, che arrivano in palestra che sono già un po' sovrappeso. Eh, sì. Succede, purtroppo, Mattia? Purtroppo negli ultimi anni, e questo periodo sicuramente eh, non facilita le cose, purtroppo negli ultimi anni si sta assistendo a quella che prima era una malattia prettamente dell'età adulta, che è quella del diabete di tipo 2 e sta pian piano scendendo eh, anche verso fasce d'età... Insospettabili. Più... Eh, esatto, cioè, insospettabili. anche i bambini eh, purtroppo che una volta probabilmente grazie all'attività fisica, ai giochi all'aperto, riuscivano a gestire la situazione, adesso, e ripeto, questo periodo sicuramente non facilita le cose, eh, la situazione sta un po' sfuggendo di mano. Dicevamo prima, lo diciamo spesso anche noi, non siamo contro nessun cibo, non no, siamo fautori di nessuna così dogma per l'alimentazione, perché in palestra vengono persone che eh, o sono in ufficio, o sono in fabbrica, sono normali, di tutto, medici, abbiamo ingegneri, abbiamo di tutto. come nella società c'è di tutto. Quindi il rapporto con il cibo è importante. È importante e... Ed è molto, molto soggettivo. Quindi eh, il fatto di avere un'alimentazione che non, eh, non sposi necessariamente un'ideologia, una moda, ma che sia disegnata su misura per la, la persona, persona, poi dopo diventa fondamentale per mantenere nel lungo periodo eh, uno stile alimentare che... Attenzione, ha detto già una parola, prendete appunti, perché ha già detto, deve essere disegnato sulla persona. Perché ogni persona, come nel cerchio delle arti marziali, come ci insegna sempre il nostro sciano, il nostro caposcuola, ognuno poi si spiege, ha con le sue capacità fisiche, nel Jiu Jitsu trova una risposta, nell'arte marziale trova una risposta sua fisica, ce l'ha anche nell'alimentazione, è giusto questo aspetto qui di disegnare su di te un'alimentazione? Assolutamente sì, poi... Eh, ovviamente ognuno ha stili di vita diversi ha un lavoro che poi ci occupa la maggior parte della giornata, è differente ha eh, degli obiettivi se è uno sportivo ma anche se non è differenti quindi eh, oltre alla distribuzione di macronutrienti delle calorie, dopo c'è anche il discorso in cui accennavamo prima del imparare anche a conoscersi, quindi quello che fa eh, bene una persona non è detto che faccia bene anche all'altra classico esempio dell'insalata o dell'anguria che, yeah. eh, che magari non sono digerite, non per questo sono alimenti da evitare per tutti, ci sono delle persone che una volta che hanno imparato a conoscere che quell'alimento di loro dà fastidio, basta semplicemente devono imparare quindi, a sapere allora qui facciamo intervenire subito la, la, la dottoressa Agnese eccola qua quindi anche la psicologia va a braccetto con il cibo Cosa rappresenta, la domanda è questa qui, il cibo per la psicologia. Che rappresentazione c'è? Che collegamento c'è? Ma diciamo che, che cosa rappresenta per la persona, perché sì. no? è la nostra base. Ma ciò che è molto importante è che il cibo è strettamente connesso alla relazione. Noi nella prima forma di relazione che conosciamo, che è quella da neonati con la propria madre, no? il rapporto si basa su uno scambio di, di cibo, di nutrimento, il latte infatti non viene chiamato alimentazione ma proprio nutrimento, perché attraverso questa prima forma, che non solo si cresce fisicamente, ma attraverso il latte materno arrivano gli ormoni materni, quindi per ormoni si intende tutto il ventaglio emotivo della madre, perché nel latte materno ci sono gli ormoni che la madre sta producendo e, e questa è la prima fase anche di regolazione emotiva del bambino eh, nel neonato si comincia a strutturare il pensiero proprio nel desiderio del cibo no? il bambino inizia a sentire in una forma diciamo prototipica eh, quando è affamato il desiderio di mangiare e prima che arriva la soddisfazione di questo desiderio comincia a creare le prime forme di pensiero, le prime immagini della mamma e del seno materno, eccetera eccetera, questa è la base del, del nostro pensiero poi. Quindi diciamo che ha una eh, importanza notevole. Quindi noi nello studio delle arti marziali il, il pensiero, la mente, è molto importante per noi maestri, perché con la mente possiamo agire, possiamo fare, studiare, imparare, ma anche imparare a apprezzare il cibo, anche qualcosa che mi piace, il cosiddetto che va di moda, questa cosa qui, Sgarro una volta a settimana perché devono dare, come diceva prima la dottoressa, anche del piacere alla mia mente, o no? Assolutamente sì e eh, sempre ritornando, non per essere ripetitivo, ma al fatto che eh, un piano alimentare deve essere benignato sulla persona, ci sono alcune eh, strategie eh, che durante i miei studi adesso sto analizzando, che prevedono magari, e che sposo e condivido in pieno, che prevedono, non so, il mantenimento di un regime per sei giorni e poi lo sgarro del fine settimana, che funziona per alcune persone, per altre invece si può semplicemente ogni giorno inserire una piccola gratificazione, che possono essere, non so, i biscotti prima di andare a dormire o un dolcetto dopo pranzo, quindi l'importante poi è che il tutto nella giornata, ma ancora più nella settimana, sia bilanciato e sia in funzione dell'obiettivo. Poi dopo la strategia per raggiungerlo è molto soggettiva, ma eh, la gratificazione quella ci deve essere sempre, altrimenti si corre il rischio di fare un sacrificio, quindi la dieta diventa un sacrificio, diventa una rinuncia lo vedo come un, un atto eroico... Una punizione. Sì, un, una punizione, ma un atto eroico che io devo fare per ottenere quell'obiettivo. Invece deve essere una cosa graduale che ti piace, che diventa talmente la normalità, la quotidianità, che dopo tu nel lungo periodo puoi portarla a termine tranquilla. Assolutamente a termine sì. Maniera, non ha bisogno di seguire. Assolutamente. Le esatto. Quello è importante eh, la pesata per il raggiungimento magari dell'obiettivo dell di, certo. di peso, dopodiché assolutamente sì, diventa proprio una cosa naturale, come diceva la dottoressa poco fa, il discorso eh, sociale del cibo è, è fondamentale, perché se io mi privo della, della gioia di condividere un pasto con, eh, con le altre persone, da sempre il cibo ha un ruolo eh, primario certo. da, da questo punto di vista e dopo io questa alimentazione nel lungo periodo sono destinato a farla fallire certo è cambiata anche un po' nella quotidianità è cambiata diciamo la prospettiva perché una volta proprio la dieta era purtroppo lo è ancora questo nel momento in cui diventerò nutrizionista <ride> sarà uno dei miei, dei miei fondamenti cioè dei miei pilastri Quindi quello fa di farlo di... di coccole insomma anche sì. delle sì, coccole sì. quotidiane assolutamente assolutamente eh, sì, sì. Dottoressa, quindi l'aspetto della psicologia, senza arrivare alla patologia, perché col cibo a volte si sconfina in situazioni che anche tra la gioventù di anoressia, bulimia, lasciando stare questi due perni contrapposti, ma parlando di attività sportiva, normale, i miei figli vanno a fare attività, la psicologia è abbinata anche al nutrizionista, vanno a braccetto l'aspetto psicologico e il nutrizionista? Dottoressa? Assolutamente, sì, sì, sì, sì, io collaboro con una nutrizionista nello studio dove lavoro ovviamente, ma eh, semplicemente perché, ehm, come diceva e ripeteva il dottore adesso, la, la competenza sociale dell'alimentazione è fondamentale e io sono la prima, no, quando entra una paziente e mi dice: Sono a dieta, oddio, sono stressata, io dico sempre: Non chiamiamola dieta, chiamiamola rieducazione alimentare dà più il senso di un cambiamento a lungo termine perché fondamentalmente credo sia questo il segreto proprio anche nel vestire una modalità alimentare sulla persona perché questa sia più eh, adattabile possibile a quella persona che riesca poi a portarla avanti sempre perché se io imparo a mangiare sano e questo quindi comporta di conseguenza che io assumo anche un peso norma poi riesco anche a mantenere questa modalità, nel concetto di dieta, quindi tanto più drastica, tanto più nel breve tempo, eccetera, eccetera, poi arriva quel sacrificio che molti non riescono poi a mantenere, no? Assolutamente d'accordo. Ma mi vengono due domande, curiosità, eh, quando esatto. ero ragazzino, cioè quando ancora c'erano i callessi col cavallo, eccetera, eccetera, avevo queste due figure vicino nel mondo dell'agonismo marziale avevo lo psicologo che non era laureato in psicologia ma era soltanto il mio vicino di, di quadrato e il nutrizionista che non era per nulla nutrizionista ma era il nostro allenatore che diceva una settimana prima della gara bistecca tutti i giorni ma è vera sta cosa qua per l'aggressività eccetera mentre lo psicologo adesso non ridere <ride> Diceva, guardalo quello, il tuo nemico, ti vuole male, ti vuole far male. Ma eh, poteva funzionare, dottoressa, come carica? Prima passo la palla alla dottoressa. Pu può funzionare. Ovviamente. Io di Sembrava non, più non il diavoletto e l'ancioletto. io che non diceva queste cose, poi mi spaventavo <ride> come mi vuoi formare, Come mi può formare. Scherzo. A livello professionale sembrava in più, no? il diavoletto e l'angioletto oh, che cazzo. dicono le due cose oppure no, la coscienza eh, sono una volta soprattutto ma per una volta in realtà parliamo di un paio di generazioni fa se non tre la carne era Beh, il cibo saperlo. più di valore <ride> deve svelare così la mia età <ride> no, no, no, no, questo nel senso vanno a una certa età eh, maestro, passiamoci. no, però i nonni, no? I nostri nonni hanno una considerazione tuttora della carne come comunque il cibo più di valore, no? Comunque, fino a due o tre generazioni fa, la carne era una portata che si, si mangiava nelle famiglie contadine, nella media della popolazione, due volte la settimana era già tanto. Se uno si ammalava, il brodo di carne, di pollo, era già qualcosa di prezioso, no? Quindi è ovvio che la carne diventava nello sport, eccetera, qualcosa di fondamentale. Oggi eh, forse abbiamo il problema opposto. Dobbiamo cominciare a ridurlo perché non abbiamo più questo fabbisogno, non ci sono più quei lavori fisici tipici di una cultura contadina no? nostra, che oggi però si sta un pochino allentando, oggi fa bisogno di altro tipo di sostanze e quindi la bistecca va bene una volta a settimana. Ecco. Eccoci qui, giusto? Sì, sì, eh, alla fine eh, riporto un esempio pratico per sottolineare quanto ha detto adesso la dottoressa, eh, Nelle analisi dei diari alimentari che sto facendo di alcuni giocatori di calcio eh, si nota proprio come, quindi prendiamo una eh, categoria che fa un'attività fisica che se andiamo a vedere magari si avvicina rispetto a un sedentario sicuramente di più a quella che poteva essere un'attività un fisica che facevano i nostri nonni nei campi, quindi un, di un dispendio calorico sicuramente maggiore andando ad introdurre anche solo eh, pasta, pane e altri alimenti naturali, quello che è il fabbisogno proteico, che adesso eh, sembra sempre che sia la, la soluzione... La panacea, da, tutti, da, esatto, la panacea di tutti... Eh? Esatto, bisogna raggiungere questo fabbisogno proteico. In realtà, questo fabbisogno proteico, praticamente lo si raggiunge, se non supera anche solo con alimenti naturali, tant'è che alcuni... Nell'arco del, non so, parlo dei tre giorni, con 150 grammi di pollo, che è una fettina un giorno e 50 grammi di bresaola il giorno dopo, insieme a tutto il resto dell'alimentazione, arriva questo fabbisogno proteico. Quindi si vede un trend dove aumentando l'attività posso aumentare determinati alimenti e il consumo di, di proteine animali praticamente scende. Quindi maestro Maurizio vedi, sono le quantità. Te lo dico tante volte, Io ho questo sduppiamento, adesso ho questo sduppiamento, scusate, <ride> <ride> però ad esempio dei cibi così, la quinoa, determinati ah, sì. cibi che vengono proteine che vengono dai fagioli, che vengono da prodotti naturali, anche dei prodotti eh, diversificati che la natura ci mette davanti durante la stagione. Eh, le, eh, la stagionalità è importante che nel cibo perché nel ciclo di vita. Del, non sono ancora bravo con la eh, cartellina, non, non sono ancora abituato <ride> il discorso del cibo del circhio della vita c'è anche nel cibo quindi se devo mangiare un prodotto si parla molto di ecosostenibilità tutti che adesso l'avocado ma l'avocado c'è sì. da ottobre a maggio e noi cominciamo a consumarlo da maggio a ottobre già qui devo fare migliaia di chilometri dai paesi dove viene il prodotto non sapendo che ad esempio in Sicilia e in Calabria cominciamo a produrre degli avocado, delle melagrane, qualcosa che viene già da qua, quindi anche un concetto di sostenibilità del cibo abbinato alla stagione. Certo. Perché ha un calciatore, a un atleta. Sì, sì, sì, assolutamente, alla, alla, sua, <ride> alla sua stagione, che poi dopo ovviamente va in parallelo con quella che è la stagionalità dei prodotti. Però da questo punto di vista negli ultimi anni devo dire eh, anche con i consorzi, con i gruppi di acquisto solidale. Eh, si sta cercando di dare sempre più importanza agli agricoltori locali eh, tramite appunto queste, queste associazioni e io incentivo eh, le persone che magari mi chiedono qualche consiglio a, ad utilizzare cioè, alla fine è una questione neanche di organizzazione di imparare a capire che ci sono e che sono veramente comodi la qualità del prodotto è sensazionale Non ci siamo messi d'accordo maestra, però io c'è un'altra trasmissione eccetera e ho portato una piattaforma di agricoltori piccoli e grandi una piattaforma perché sulle piattaforme se tu produci un sugo buonissimo ma te lo mangi tutto tu se non lo fai eh, vedere eh, sì. da qualche parte che lei lo ordini eccetera assolutamente e su queste piattaforme vengono questi piccoli produttori quello che stai dicendo tu esattamente per poter dare anche a me diceva guarda che c'è quel quel prodotto lì particolare, in quella stagione lì, in quel momento sì, sì, lì. Tornano ai detti dei, dei, dei nonni. Prima abbiamo scherzato, adesso siamo quasi seri, semi-seri. Anche mio nonno diceva mangia solo le cose del tuo territorio, vai a mangiare quella roba lì, il pesce africano, no? devi mangiare quello che si pesca qua sul lago, devi mangiare i frutti dei tuoi alberi. Stiamo tornando, eh? stiamo tornando, anche, perché, no, anche sì. perché hai ragione tu maestro, ad esempio nelle mense scolastiche il pangasio che viene dal Vietnam, questo pesce veloce dal Vietnam arriva su tutte le tavole, ma torniamo alla dottoressa, Dottoressa, la domanda è forse banale, forse semplice, ma la faccio prima a lei e poi al dottore qua presente che siccome è andata a braccetto su questa cosa qua, perché si mangia? Perché oltre alla socialità? Perché ho questo, questa bramosia di alzarmi la notte e dice mi faccio due spaghetti, aglio, olio e peperoncino? Uh. No, una, una pasta, però ho fatto questo quest esempio, Ma, dottoressa. Ma chi si sveglia la notte, cioè, quello penso sia più esito di un picco glicemico fatto no, chi va a letto con un pasto non completo e poi accade questo, oppure chi soffre di insonnia e allora ci sono altre problematiche inerenti. Io quello che mi viene da dire è un esempio che uso molto spesso per farci capire quanto è importante il cibo, quello che mangiamo e anche come mangiamo, no? Eh, si sta un pochino rieducando anche al mangiare lentamente. Io, sono, io faccio l'apologia della lentezza, eh? in tutto ciò che racconto e spiego cerco di educare alla lentezza e nell'epoca della frenesia vado un po' controcorrente. Però faccio questo esempio, dicevo, prendiamo le api, e eh, immaginate le api, le api si nutrono di polline eccetera e producono il miele. Le api hanno dei comportamenti in base ai ruoli che esse hanno. La regina, colè che viene designata dal popolo delle api come regina, come colè che farà la regina, le viene data come noi sappiamo la pappa reale. Ebbene, la regina se voi avete mai visto, non lo so se vi è accaduto, rispetto Marcello alle il nuovo api... alle ci... api, quindi conosco bene questa cosa qua, le... conosco bene le api. Esatto, la regina è circa 3-4 volte un'ape normale di grandezza. Non solo, ha anche un comportamento totalmente diverso dalle altre api. Questo per dire che il cibo non solo determina la stazza, perdonatemi la, la semplicità, ma... Eh, Diciamo che è competente anche di tante altre situazioni che determinano il comportamento. Quindi eh, i modi determinano l'uomo e la donna anche nel cibo, i modi determinano l'uomo e la donna. Ma Presidente... Volevo fare una domanda, Adesso ci provo eh, perché è da che è iniziata la trasmissione e tu l'hai detto in questo momento. Io ho sempre mangiato lentamente, sempre, cioè è sempre stata mia abitudine. Voi questi, questi anni, ultimi anni frenetici non solamente dovuti al lockdown però mi rendo conto che mangio veloce con, eh, un, cioè, quando sono normalmente a casa, quando sei a cena invece con amici allora sai quattro chiacchiere alla fine ci si perde via, quando sei nella quotidianità quando arrivi a casa velocemente devi cucinare perché nel giro di un'oretta devi essere di nuovo al lavoro e mi rendo conto che mi siedo e spazzolo quello che c'è quello che al momento mi sono preparata al volo senza neanche gustarlo per poi riprendere la giornata mi rendo conto che non è bello proprio oggi lo vedevo che oggi mi sono fatto un'insalata tra l'altro non mi piace neanche poi così tanto però qualcosa dovevo pur mangiare però dicevo che in un attimo me la sono mangiata non me la sono gustata, non ho soddisfazione nel cibo e mi rendo conto che ultimamente eh, mi comporto in questo modo ed è una cosa che poi è cresciuta in questi ultimi anni. Cosa potrei fare? Per, credo che sia anche un po' generalizzata, perché vedo tanta gente che mangia addirittura la scrivania, quindi non ti puoi neanche gustare un pranzo in questo modo. Cosa possiamo fare per darci una, una calmata, per ri, riabituarsi a mangiare con un certo gusto? Allora, sì, eh, sottoscrivo quanto... Mi dici perché è un po' un problema oggi generalizzato, no? la vita più frenetica fa sì che facciamo tutto più freneticamente, tra cui alimentarci, si sta perdendo la socialità in generale e come dicevo all'inizio l'alimentazione e il mangiare è qualcosa che invece è strutturale della socialità, no? i momenti più belli si fanno mangiando insieme. Allora, questa cosa della frenesia, vi sono vari eh, spunti, ma quello che io sostengo sempre che dico come incipit è iniziare a contare quante volte mastichiamo un boccone. Da lì, se, si vuol, se ci si vuole rieducare a rallentare un po' nel, durante il pasto, contare ad esempio almeno 10 masticate ad un boccone anche perché eh, poi il dottor Borari in questo sarà <ride> certamente più esperto però la prima digestione avviene nella bocca accelerando noi eh, il tempo in cui eh, mangiamo un intero pasto non diamo neanche il tempo al nostro stomaco di attivare tutta una serie di procedimenti di reazioni chimiche che avvertono il cer nostro cervello che siamo sazi quindi ci troviamo a mangiare molto più di quanto mangeremmo se, se avessimo mangiato con più lentezza io direi di contare come spunto, questo è un consiglio così, contare quante volte mastichiamo un boccone. Prendendo eh, spunto ragazzi, da quello che ha detto la dottoressa, ragazzi, ad esempio, dice... ah sì, eh, arrivo da lui, curiosa. però eh, gli enzimi che vengono prodotti subito in bocca, ma tornando, e eh, la chiudo qua, la cosa delle api, la dico al mio maestro questa perché solo lui mi può capire, l'ape, quando va a cercare il, il polline per portarlo poi, se sbaglia a alveare, se è un maschio, 30 secondi ed, ed è morto, è morto. Ed, è, ed è spacciato perché nel mondo delle api il maschio è spacciato. Ci sono i, i soldati, le, va via. Se l'ape sbaglia a alveare e ha con sé il polline, le altre api fanno una danza intorno all'ape, e dicono, oh, adesso miele. sei della nostra tribù, vieni pure, deposita il sacchetto del miele qua, e poi, e poi no, no, non la uccidono, no. So, no. So, ora lavori per noi, <ride> ora sei il nostro gruppo e lavori per noi. E questa la dottoressa non la sapeva. <ride> <ride> Tornando... Quindi adesso chiediamo invece... <ride> Quanto ha detto la dottoressa, è assolutamente vero, e, m, ci sono anche... Eh, li, li stavo studiando per lo scorso esame, eh, dei libri che insegnano appunto questa, questa strategia del mangiare lentamente, ehm, è l'approccio al mindful eating, cioè della consapevolezza di quello che stiamo facendo in quel momento mh, mangiando, cioè sto tagliando, sto masticando, attenzione in ogni momento, è un, quasi una forma di meditazione, io non me la sento mai di sponsorizzarla perché <ride> sarei incoerente, perché io non ce la faccio. Ho provato anche a contare i... Però, i... però, però, però, però, attenzione, attenzione, attenzione, maestro allora, lo sta a non, per dire. non so se si possa raccontare fatti familiari, però lei mangia due foglie di insalata, una bietola e mezza galletta. Nel frattempo io ho mangiato due panini con il prosciutto mentre aspetto tre tiri di pasta, ho mangiato la pasta con l'imbuto, ho mangiato Mandati un mandarino anche <ride> se mi sgrida perché dice di vedere prima la frutta ma io la mangio dopo. <ride> ma la cosa importante che stanno dicendo la dottoressa e il dottor Broil qua è quello che ci insegni tu caposcuola, eh? ce lo fai tutti gli stage quando siamo lì quelle tre ore dici sempre, me lo dice lo Shein e ce lo ricorda col suo comportamento qui ed ora in questo momento tu sei qui ed ora centrato su quello che stai facendo qui ed ora, se parli con una persona presta ascolto con la persona se fai una tecnica di arti marziali di Jiu Jitsu, fai la tecnica qui ed ora non ti fai male, non fai male a nessuno e impari, qui ed ora quando mangi il cibo assapori quella bistecca che ti sei tenuto perché me l'hai tenuta sì. da parte per la settimana, qui ed ora, l'ho imparata anche il Maurizio nel degustare il vino, non scambiarlo per l'acqua minerale, ma per degustare il vino con gli amici e poterlo degustare in maniera, e far sentire la gioia al nostro cervello. Giusto che è la gioia che ci, ci porta avanti, dottoressa, nel nostro cervello? Assolutamente sì dobbiamo provare, sapete quando si dice vale la pena? Io rispondo sempre, ma diciamo vale la gioia, insomma. Una cosa che volevo dire a proposito di una tradizione, voi insegnate arti marziali, quindi con l'Oriente avete un rapporto privilegiato, no? ed è qualcosa che io racconto a volte, la nostra tradizione occidentale è più per un'alimentazione di, no? noi uccidiamo gli animali, quindi carnivora, però mangiamo cose morte tendenzialmente, una rieducazione anche in questo senso che ci viene dall'Oriente ad esempio mangiare i semi come frutta secca, i semi sono invece vita, sono qualcosa che germoglia, quindi a proposito ricollegandomi a quanto sta dicendo del, del fare e concentrarsi nel qui e ora di cosa si sta facendo, è anche diverso per, quando si mangiano dei semi concentrarsi sul fatto che si sta mangiando cose che poi germoglieranno, quindi danno vita. Quindi germonia la vita dentro di me, eh? dentro bella, di me. Bella, bella, quindi bella, riequilibrio dell'energia, riequilibrio dell'energia vitale al nostro interno. Esatto. E quindi torniamo a parlare di, di te e di giovani, sport e dopo la domanda è, devo fare un saluto perché adesso ci hanno salutato, okay. maestra, però torniamo, abbiamo parlato del, dell'impiegato come posso essere io, del, del, eccetera il Fa un lavoro un sedentario il, il, il, il, il, il, il, il sedentario che viene in palestra ma possiamo avere degli atleti che vengono, maestre vengono la preparazione di scena nella tua palestra, no? vengono sì. i ragazzi che fanno la preparazione agonistica sì. quindi a, la domanda ti entra lì che la facciamo sull'atleta, che deve ripartire adesso a settembre, deve preparare una gara è, è completamente diverso il concetto di, di, di, di, di preparazione salutiamo la Adesso, la, la, la, Annalisa Molaschi che è una scrittrice che ci segue, scrive il mm. libro per i bambini da Cremona, che la salutiamo, ci ha ringraziato, ci ha, ringraziato, Ciao, ci ha, salutato, ha detto Ciao, interessante la trasmissione, bella. perché lei segue molto i bambini nelle scuole e ci confermava che anche lei vede questo, questo cambiamento, metamorfosi mm. della, della popolazione sì, sì, dei, dei, sì. Dei alimentari, eh, stiamo parlando, sì, sì, eh, sì. non stiamo parlando che come ci ha insegnato la dottoressa Scappini, che ha imparato a questo termine, in questo periodo di pandemia siamo stati. Ristretti, quindi anche nei movimenti. Ma già prima non, la palestra no. Beh, invece sì, la palestra perché sì, sistema immunitario. Sì, è sicuramente favorito da. Ah, è registrato, eh? È <ride> registrato. No, comunque eh, stavo pensando al discorso, sì, non direttamente al sistema immunitario, ma al discorso dei, dei ragazzini. Sì? che eh, ci sono dei dati allarmanti che però non vengono mai portati all'attenzione. Adesso si parla ogni giorno di Covid, eh, ad oggi mi pare che le vittime siano circa eh, 3 milioni, non, eh, non è mai stato fatto cenno però, non adesso ma anche prima, ai morti per obesità e ai morti per il fumo, che sono, penso, Mm, ho guardato stamattina i dati 5 milioni per, per uno e 7 milioni per l'altro se non ricordo male quindi stiamo parlando di cifre cioè, esagerate. esagerate esagerate e se il covid non dipende strettamente da noi perché è un virus gli altri due fattori sì, sì. è su quegli altri due fattori che bisognerebbe andare a lavorare sicuramente la situazione ad oggi contingente. esatto e non facilita le altre due situazioni che anzi vedranno aumentare questi numeri quindi purtroppo in questo momento manca l'equilibrio manca l'equilibrio perché si sta prestando troppa attenzione troppa si sta prestando attenzione al Covid con delle restrizioni che molte volte sono eccessive perché la chiusura delle palestre Mm, sinceramente non me la spiego per questo ah, però no in... questo... oh, no scusate non può dire in una trasmissione di palestra <ride> che dobbiamo no. riaprire la palestra eh, certo che devi dirlo dico ancora dai lo veramente. dico forte e chiaro eh, sono state chiuse per troppo tempo senza un, una motivazione <ride> reale se poi guardiamo quali sono gli altri dati cioè quelli della sedentarietà quelli sono veramente devastanti hanno detto un sacco di esperti venuti in trasmissione e ci hanno detto la stessa, stessa cosa, cosa. Sì, cioè, certo. adesso anche soltanto lo stress è che ries riescono a provocare queste chiusure sui bambini quindi anche lì il bambino sì. stressato cosa fa? si mangia otto gelati anziché mangiarsi sono anche cresciuti sono cresciute le vendite degli psicofarmaci sì, durante sì, la... sì. Poi a questo aggiungiamo anche il fatto che questa situazione ha portato per spirito di adattamento molti personal trainer o presunti tali a dar vita a delle lezioni online da casa e questo se da un lato può essere positivo perché è spirito di adattamento e comunque la gente si è dimostrata interessata a continuare a fare attività, dall'altro lato abbiamo la, gente, la stessa gente che si è interessata a queste cose, che adesso pensa che quella lì sia la vera attività fisica, sì, sì. perché è stata eh, portata come propaganda di un certo tipo, come anche lì la panacea di tutti i mali di questo periodo, in realtà non può essere paragonata ad un lavoro che viene fatto in palestra in un certo ah, tipo. di Seggi certo no, nel pensiero. Stai, <ride> stai dicendo le cose che noi pensiamo e abbiamo anche a volte non è dice. stata preparata, no, no. preparata questa. No, la non c'è nella <ride> cartellina. La nostra paura, la nostra, la nostra la paura, paura timore, ci sta. Diciamo. Il nostro timore è questo. La gente si abitua a tal punto. Eh sì. punto a guardare l'esercizio dal divano e dire ah, oggi ho fatto palestra, ho fatto tre <ride> volte sì, due volte no. È, Dabba, è questa cosa importantissima, quella che sta dicendo il nostro caposcuola. Dottoressa, eh, quanto ci mette la nostra mente a, ad abituarsi a un determinato comportamento, sia positivo che negativo? Ma in realtà bastano tre volte, pensate, basta ripetere un qualcosa tre volte. Oh, no? tre giorni e già si crea una base di abitudine. Nel caso come questo, in cui l'abitudine è stata tra l'altro costretta dalla paura, eh, la paura ha una capacità di registrazione nel nostro sistema ben più profondo, diciamo che si è registrata una nuova abitudine in maniera molto solida. E infatti adesso, anche da poco ne ho riparlato, il problema è, la, è il ritorno alla normalità. Mi fermano ragazzi, ragazze, sia dentro lo studio, ma in generale, dicendomi io non riesco a uscire con gli amici, ragazzi giovani. Questo sarà, è uno dei problemi. Per non parlare dei bambini che tra l'altro non possono scusate, c'è sempre lui. Ma chi è l'abitante? Come si chiama l'abitante? chiama Achille. Achille. Achille, Achille. Achille. Achille. Achille. I bambini soprattutto che non possono verbalizzare il disagio. I bambini provano un disagio, sopperiscono al disagio mangiando dei gelati, come diceva prima il maestro. Almeno il ragazzo riesce a dire, provo un disagio perché ho paura di uscire con gli amici. È un po' lì la differenza. Caspita. che situazione ragazzi. Che situazione particolare. La, tornando un attimo anche alla dottoressa e eh, al dottore che, che è qui. Se noi applichiamo questa piccola tecnica che ci stanno ricordando, che sappiamo, di masticare lentamente, e mi dice Marcello, bevuto, hai bevuto il piatto, mangia più piano, Maurizio. ma il nostro cervello, la nostra così, capacità olfattiva, sentire il profumo, ci segnalano subito se il cibo fa per noi o no, il nostro corpo ci manda dei segnali se quel cibo è adatto a me stesso, se ci ragiono, se lo ascolto. Se ascolto il mio corpo, e so che è al limite questa cosa qui, però ascoltare il proprio corpo, anche per il cibo, è importante, Mattia? Sì, più che sull'alimento, sul, direi sulla categoria alla quale quell'alimento appartiene. Nel senso, se io dopo un'attività sportiva, sento che ho bisogno di dolce o comunque anche della pasta quindi di un carboidrato è importante uh, ascoltare il proprio corpo in quel momento lì perché ci sta dicendo ho utilizzato questo carburante per l'attività deve essere reintegrato sì. esattamente poi bisogna sempre fare la distinzione fra ehm, la fame e, e la gola <ride> quindi se io sono sul divano e mi sto guardando il film quella e immagino il corn esatto è che come dicevamo prima la coccola Assolutamente ci sta, però bisogna imparare a capire quanto è la quantità mm. di coccola che bisogna posso permettere. Bisogna darsi delle regole. Tutto è concesso con i giusti quantitativi. Volevo ricollegarmi a quanto detto prima, e anche rispetto a, alla carne, mm. e non, non stiamo dicendo niente contro al, al, all'utilizzo uh, sì, all alimentare della carne. Eh, perché comunque siamo onnivori, siamo fatti per mangiare tutto secondo me il vero problema anche dal punto di vista ambientale è legato, se noi guardiamo i dati, all'obesità cioè in mangiare troppo se tutte le persone avessero un regime alimentare equilibrato probabilmente non ci sarebbe neanche questo eccesso nel consumo di carne quindi di allevamenti e quindi tutto quello che gli deriva la intensivi. sostenibilità del la cibo sostenibilità. come diceva prima la dottoressa la cultura contadina un po' per la povertà un po' perché l'animale era sacro nel senso proprio perché era vita l'animale la vita la morte di quella famiglia quindi la carne c'era una volta a settimana in una famiglia contadina se noi applicassimo di nuovo queste cose, dottoressa, dal punto di vista anche psicologico, non solo, io direi più dal punto di vista sociologico, sociologico. bisogna fare una valutazione eh, sociologica. Allora, la mia prima formazione, eh, io sono dottoressa in storia e filosofia come primo storico, quindi faccio sempre considerazioni sociali, no? in un certo senso. Però qui veramente c'è una componente sociologica data dal fatto che oggi l'impoverimento della popolazione si associa al fast food. Cioè, oggi chi ha meno possibilità di denaro si ciba con fast food McDonald's quant'altro che con 5 euro si mangia infatti l'obesità è molto legata anche a questa condizione sociale cioè le persone aumentiamo adesso con post covid no la crisi economica che ne sta avvenendo, eccetera le persone la maggior parte si riducono a mangiare al fast food che è fatto tra l'altro comunque prevalentemente di carne eccetera eccetera quindi una rieducazione alimentare che poi non è detto che sia veramente costosa, bisogna un po' ritrovare l'equilibrio e il tempo di dedicarci a questo, perché appunto fast food è proprio cibo veloce, mm -hmm. con tutto no, l'insieme che c'è dentro e a proposito della masticazione ha a che fare con la, con la respirazione, noi siamo esseri ritmici, se noi ritroviamo un ritmo, più regolare e lento nel fare le cose questo ne va a, va a gratificare tutti gli ambiti di vita. Una cosa importante che ha detto la dottoressa, però io non sono contrario a un'alimentazione, in un programma, in rieducazione alimentare, ci sta a portare il bambino al fast food una volta al mese, ci sta... Ne anche per un atleta fare lo sgardero se ti piace questa cosa qui giusto Mattia? sì eh, altrimenti si corre il rischio che eh, venga vista quella cosa come proibita e una volta che so che quella cosa non la posso mai fare ho il desiderio yeah. di farlo e quando la faccio poi diventa yeah. cioè yeah. la faccio yeah. all'ennesima potenza quindi delle piccole, piccole esplosioni piccole, <ride> piccole. <ride> esatto <ride> dopo eh, per ricollegarmi un attimo a quanto detto la Dottoressa, ora ho fatto una presentazione eh, il mese scorso riguardo alla differenza fra la povertà dei nostri nonni e la povertà di adesso. Prima si era poveri non si mangiava, e si era magri, magri. anche il mh, troppo, fatto. cioè in negativo, e diabete e obesità non esistevano. Adesso in pover la povertà è legata all'obesità per questo motivo qua i fast food sono legati all'eccessivo utilizzo di eh, carni animali specialmente di grossi animali quindi che allevamenti di grosse dimensioni e quindi ricolleghiamo il tutto al discorso ambientale perché se andiamo per esempio in Africa eh, mangiano tanto pollo mangiano tanto pesce sì lo allevano nel loro pollaio lo, lo pescano ne mangiano tanto però è comunque sostenibile se guardiamo su scala mondiale la cosa ovviamente cambia volevo dire ma siamo o non siamo artisti marziali? certo che lo siamo dai Lorenzo ah. farci vedere un bel video Luciano Rocca e Salvetti oggi il primo stage regionale della FIGICAM dove vari stili di Jiu Jitsu si sono ritrovati finalmente all'aperto per misurarsi, per confrontarsi, per crescere insieme nella fantastica e meravigliosa arte del Jiu Jitsu. Come è andata maestra via? È andata benissimo, in primis come potete notare c'è un sole magnifico, quindi la pioggia ci ha abbandonato per qualche ora. È stata una bellissima esperienza, quindi abbiamo potuto confrontarci con altri stili, altri maestri, ma in armonia e in simpatia, quindi meglio di così non poteva andare. Da oggi si parte, i giochi sono iniziati. Quindi i prossimi appuntamenti saranno a breve, vi comunicheremo le date, seguici, seguiteci sempre, fino ad arrivare a settembre 24, 25 e 26 con il congresso sul lago di Iseo. Il congresso internazionale della World Jiu Jitsu Wiko, World Jiu Jitsu Kobudo Organization, che si terrà nel mese di settembre 2021 con la meravigliosa cornice del lago di Iseo. Monte la Sponda Bresciana, Sponda Bergamasca, tutto il mondo marziale e del Jiu Jitsu Dico tutto il mondo marziale ma dovrei dire sportivo perché ci sarà anche la settimana europea dello sport. Quindi sport, arti marziali, Europa compresa, ne saremo lì aspettando la gente che ha voglia di ripartire, ha voglia di rinfrescare la propria mente ed il proprio corpo. Quindi arti marziali e sport per tutti, men sana in corpo e sano. Vi aspettiamo! Chiarone, quando brava, mano il bravo il nostro caposport, eh, bravo la nostra squadra. Dillo che tu, è. Dillo, è ah, eh, dimostrato. Sai e che lascio? è stato molto bello ritornare non sul tatami perché eravamo su un <ride> campo sintetico, ma maestra, si scivolava di brutto. Ma picchiati eh. tutti, ho visto di me, stanno la trattoria C'è un saluto? <ride> C'è un saluto? Un saluto? <ride> sì un saluto del nostro direttore tecnico Davide, Davide buonasera Davide. a tutti penso sull'onda del discorso cucina troppa spettacolarizzazione della cucina e troppo poca cultura della cucina senza considerare lo stagionale il fresco il chilometro zero l'abbiamo appena detto direttore tecnico grazie comunque che ci segue con la ciurma penso alla sua bambina <ride> la bambina è anca La eh, fare una domanda Brucia Bruciapelo al nostro dottore presente gentilissimo e molto chiaro nelle sue esposizioni quanto prima della, dell'attività fisica, le solite due ore tipiche della palestra, posso mangiare e cosa consigliate? Quanto dopo e cosa consigli? So che non hanno domande, tutta facile pace è troppo, è troppo grande. No, no, no, assolutamente. Allora, dipende sempre molto dalla tipologia di sport e dipende sempre molto dall'alimentazione nella settimana, perché bisogna arrivare con le scorte energetiche pronte. Io... Sono un, uh, un sostenitore del carboidrato, nel senso che eh, in questo il calcio che è eh, il mio settore e gli, le arti marziali sono simili perché sono considerati sport misti, eh, il carboidrato la fa da padrone, quindi prima dell'allenamento della, della, o della gara eh, io consiglio di ridurre il quantitativo di grassi, quindi condimenti, tenerli bassi. Io consiglio anche addirittura di non consumare un, un secondo. Per esempio io prima delle partite di calcio mi faccio i miei 150 grammi di pasta con un cucchiaio di olio e un pezzettino di crostata perché mi piace chiudere col dolce. Dopodiché io dopo le mie tre ore, tre ore e mezza vado a giocare e lì ci possono essere delle, delle strategie di integrazione pre. Durante e post, eh, con anche lì delle ricariche di carboidrati, per tenere sempre il cervello eh, con la sensazione di ho le scorte a posto, utilizzo quelli. I carboidrati sono, quelli, sono il matrimoniente che ti permette di esplodere, di utilizzare al massimo la potenza. L'energia esplosiva, l'energia esplosiva che anche abbiamo in Anche per noi artisti marziali. Esatto, assolutamente. Eh. La cinetica, l'esplosione del gesto. Attivo. Oltre alla fosfocratia, abbiamo qualche minuto. Qualche... Invece cioè ce la buttata lì e lo spiegherai in privato. Dove... Abbiamo qualche minuto. Salutiamo la dottoressa Scapini. Grazie, che grazie. ci aiuterai grazie. ancora. Grazie. Ci aiuterai ancora con qualche tua piccola pillola per le prossime puntate. Dottoressa, ci aspettiamo. volentieri. Grazie. Dove ti devono vorrei. scrivere eventualmente che sei famoso sui social, un sacco di followers <ride> per contattarti. Che... Possono trovarmi veramente sui vari social a nome Agnese Scappini, se vogliono possono scrivere per mail agnese scappini e digitando agnese scappini su Google mi trovano. La tro ti trovano facilmente, grazie. grazie. Salutiamo grazie. la grazie. ciurma, grazie. anche lei c'è una ciurma, salutiamo. E tu la stessa cosa per piacere, un piccolo riferimento eh, che ti eh, vuole trovare, sì, eh, sì. dai. Allora, mi trovate principalmente su su Instagram con, con due profili, uno è dedicato ai calciatori che è Football Nutrition e l'altro dedicato invece alla divulgazione nutrizionale che è Personal Meal Planner. Eh. Basta, basta, basta, adesso mi hai stufato, sto a parte, <ride> Torniamo alla presidente. Presidente, dove ti posso? C'è un sacco di complimenti per la sua chioma. Okay. <ride> dove possiamo trovarla, Presidente? lei? Su Facebook sotto Bushido Palestra, su Instagram palestra Bushido, poi il nostro sito, in Focchioccia la palestra Bushido, invece è la mail, sempre.it e... Asta 030 355 1240 E in via Sondrio 14 oh, A Brescia fatto. A me e il maestro non ci trovano da nessuna parte <ride> Non ci trovano più da nessuna parte Abbiamo la frase finale Se volete per i saluti della puntata È stata bella maestra Molto e volata Lo diciamo spesso ma veramente eh. È volata. E dopo questa energia giovane che ci arriva qui sì, è importante. Eh, faccio vuole. sempre un po' fatica a sbloccarmi a parlare io. No. No, no. <ride> vuole già soffrire questo ragazzo, vuole già soffrire. Salutiamo il pubblico di Come La Luna del Pozzo con una frase che fa parte di questo discorso. Vivere significa evolvere, Cambi vivere è cambiare, vivere è fare ciò che ci fa paura. Vivere vuol dire talvolta. Spezzare la routine che ci, ci lega giorno dopo giorno agli stessi schemi, agli stessi percorsi, agli stessi modi di essere. Solo cambiando possiamo rinascere ogni istante. L'unica costante nella vita è che non vi è una costante. Bella, Il cibo, bella. la mente, questa è l'arte marziale. Qui abbiamo l'essenza dell'arte marziale. Grazie Presidente, grazie Sofia, grazie al coordinatore, grazie, grazie, grazie al dottore. Grazie. Buona serata a tutti.